Ben ritrovati, rieccoci il giovedì, ormai lo avete capito, è lo spazio dedicato all'Agenzia delle Entrate e tutti gli approfondimenti del 7.30 online e siamo arrivati anche a una data piuttosto importante e delicata. Per condividerli insieme con noi in studio abbiamo Giovanna Lanzino, funzionaria dell'Agenzia delle Entrate della Liguria, benvenuta Lanzino. Allora dunque, sono passate di fatto due settimane dalla pubblicazione online del 7.30, dalla possibilità cioè che gli utenti hanno di poter scaricare fare il cosiddetto download del termine tecnico esatto. per scaricare il 730 online. Ora entriamo in una nuova fase. Ricordo che i telespettatori se vogliono possono intervenire per chiedere informazioni proprio all'Agenzia delle Entrate con il numero verde che è 800 640 771 800 640 771. Allora, scaduti questi 15 giorni di conoscenza, insomma, esatto. di presa di conoscenza di questa situazione, adesso entriamo in una fase nuova. Da domani il contribuente potrà portare le modifiche al 730 che ha trovato già precompilato scaricandolo dal nostro sito. Se il contribuente relativamente al suo 730 ha verificato che gli oneri la certificazione unica quindi i redditi sono già stati tutti correttamente inseriti da parte dell'agenzia dovrà solo inserire i dati relativi al sostituto d'imposta il codice fiscale del coniuge perché non è stato inserito automaticamente ma va inserito e potrà poi Ovviamente compilare la scheda relativa all'8, al 5 e al 2 per 1000 perché comunque è obbligatoria anche se non viene effettuata nessuna scelta, dopodiché potrà procedere all'invio. Quello che noi consigliamo è comunque al contribuente di controllare prima di inviare il modello 730 precompilato, magari di prendersi qualche giorno in più. Per invece chi deve inserire altri oneri, perché come le spese mediche quest'anno non sono state inserite direttamente dall'Agenzia delle Entrate, allora potrà da domani effettuare delle modifiche. Modifiche che ovviamente consentiranno al contribuente di verificare passo per passo come si aggiorna la liquidazione del suo modello 730, cioè qual è il suo risultato finale. Lanzino, non c'è fretta. Non Questo lo dobbiamo fretta. dire perché magari molti... Eh, Vogliono togliere il dente, vogliono togliersi la, sì. eh, la pratica il prima possibile, però poiché quest'anno ci sono tutta questa serie di novità che in prospettiva dovrebbero risolvere un sacco di problemi, ma che in questo periodo di transizione qualche problema invece lo possono creare... Ci possiamo prendere del tempo? Certo. Vogliamo ricordare qual è la tempistica? Allora, Perché qualcuno dice, oddio adesso c'è il 7.30 online, lo devo scaricare, non so come fare, chissà quanto tempo ha di disposizione. disposizione. Il contribuente può inviarlo telematicamente oppure presentarlo al CAF o a un professionista abilitato entro il 7 di luglio. 7 luglio? Sì, quindi, il termine è sempre quello? Il termine è sempre quello. Ovviamente poi il sostituto d'imposta procederà ai rimborsi a partire già dalla rata di luglio. Per i pensionati sarà quella di agosto, quindi c'è tutto il tempo dal 1 maggio al 7 luglio per eventualmente in caso di dubbi rivolgersi o ai nostri numeri verdi o entrare sul sito dell'agenzia da dove hanno scaricato il modello 730 e verificare nell'ambito delle domande frequenti che a cui l'agenzia ha dato risposta e sono sul sito se per caso c'è il, diciamo, il suo dubbio o eventualmente rivolgersi ai nostri uffici dell'agenzia delle entrate. L'applicazione 730 precompilato è disponibile e vediamo qua proprio quella finestra che si apre esatto. appena uno va sul sito dell'Agenzia delle Entrate, accedi con le credenziali fisco online, accedi con le credenziali dell'IMS, vai all'area informativa e di assistenza esatto. sul 730 precompilato. Esatto, e In quell'area il contribuente può trovare tutte le informazioni necessarie, addirittura un'agenda che gli consente di seguire passo passo le varie date tutta una serie di risposte a domande che sono state frequentemente rivolte dai contribuenti ai nostri centri informativi e conseguentemente il contribuente è guidato, però ripeto nel caso magari il contribuente avesse un onere che ehm, al dubbio lo inserisco o non lo inserisco può comunque rivolgersi anche ai nostri uffici vorrei ricordare che i nostri uffici proprio in questo periodo sono impegnati al pomeriggio in dei brevi corsi dove cercano diciamo di spiegare al contribuente proprio come si effettua il modello 730 precompilato sento già la domanda ma devo partecipare al corso devo pagare altri oneri, devo avere altre assolutamente, spese assolutamente il nostro corso è gratuito è altro, eh, viene tenuto presso tutti gli uffici dell'agenzia delle entrate da Sanremo alla Spezia per tutta la regione in varie date ad esempio a Savona sarà il maggio. 6 maggio con che fascia oraria? 16.18 18 16, pomeriggio, 18. dopo la chiusura diciamo, dei nostri sportelli. A Sanremo il 5 e il 12 maggio dalle 16 alle 17, ad Imperia il 6 e il 13 maggio dalle 14.30 alle 15.30, alla Spezia ci saranno incontri sino al 2 luglio e ci sarà proprio diciamo, un gruppo specializzato di nostri funzionari che seguiranno le varie pratiche del contribuente o i vari dubbi e li risolveranno. E poi per quanto riguarda Genova, sia Genova 1 che Genova 2 sono impegnati in questi corsi. Genova 2 in particolare il mercoledì 6 e 13 di maggio. Per Genova 1 è possibile invece rivolgersi all'ufficio per conoscere le date. Quindi Genova 2 e Genova 1, voglio spiegare che cosa significa questo per chi si fosse perso quello sì, che è la divisione sono del i due, territorio? Sono, allora, diciamo che Genova ha tre uffici territoriali, Genova 1 Genova 2 che insistono su Genova, uno è Piazza Carignano ed è Genova 1, l'altro è l'ufficio territoriale della Fiumara ed è... Alla fiumara. Quindi viaggio. uno per, per, verso il ponente e esatto, uno verso il centro e uno levante. Centro, poi abbiamo anche l'ufficio di Chiavari sulla provincia di Genova. Quindi, quindi per il Tiguglio. Sì, quindi tutti gli uffici comunque sono impegnati nell'assistenza al contribuente. Abbiamo una telefonata 800 640 771, pronti a dialogare con voi. Pronto chi parla? Pronto? Sì, eh, buongiorno, e sono Castello. Buongiorno. buongiorno, il suo nome da dove chiama? Eh, eh, chiamo da Santo Cese Sì. Sì, il suo nome? E eh, sono Castello. Non ho capito, Marcello? Castello? Il suo nome di battesimo? Mauro, Mauro, Mauro. Mauro, così ci parliamo direttamente, senza, nomi, senza cognomi. Allora, eh, Mauro, la sua domanda per l'Agenzia delle Entrate. Posso chiedere questo, facendo 730 per compilato? Posso pagare attraverso direttamente l'F24 anziché i soci. Sostituto d'imposta. Allora se lei ha il sostituto d'imposta generalmente è il sostituto d'imposta che effettua le trattenute a partire dalla rata di luglio però il modello 730 precompilato le consente comunque di stampare i modelli F24 e pagarli addirittura online quindi lei potrà scegliere, secondo me è preferibile che lo faccia attraverso il sostituto d'imposta però la valutazione ovviamente sì, il cont... Però no, per esempio che mia moglie è a mio carico, che io percepisco la pensione IPS. Sì, non, non riuscirebbe, non... ho capito quello che mi vuol dire, non avrebbe la capienza per pagare. No, no, non avrebbe la capienza, ma su tutto l'imposta di mia moglie non è IPUS perché non, non ha reddito. Ma però sì. è, a mia, è a mio carico all'INPUS. Sì, ho capito, però sua moglie, perché mi sta parlando di sua moglie. Ha dei redditi personali per cui deve pagare le imposte? Cioè ad esempio ha dei redditi da fabbricati? Esatto, sì. Allora sì, però il discorso è che... Sì, lei... sì, in che senso? Scusi, sì, che cosa? Allora, lei potrà pagare per sua moglie attraverso l'F24. Però il problema è che il 730 genererà un modello F24 a lei intestato. Sì. Invece i versamenti mi pare di capire che sono di sua moglie. Esatto, sì, ho capito sì, sì, ho Ah capito. capito, è quella la differenza nel senso ho che se capito, sono redditi sì, personali sì. di sua moglie il, cioè voglio dire i redditi di sua moglie non possono rientrare in questo momento dentro la dichiarazione 730 precompilata perché oh, non sì. può fare la dichiarazione congiunta, quest'anno è un limite posto dal nostro sistema cioè se lei deve inserire anche dei redditi di sua moglie al di là che sua moglie sia carico perché i redditi sono bassi ma sono comunque redditi che creano diciamo, un'imposta un per sua moglie allora lei farà la sua posizione con il suo 730 online però sua moglie dovrà comunque dichiarare i redditi e non potrete dichiararli online in maniera congiunta mentre invece però... potre potrete farlo attraverso il CAF o un sostituto di sostituto d'imposta tutto chiaro Mauro? Grazie, grazie. Bene, bene, perché effettivamente lo dicevamo per l'entrata di definitiva regime con tutte le varie sfaccettature ci vorrà ancora qualche anno, esatto. però come si dice in, certi, in questi casi da qualche parte bisogna pur partire certo, no, no. per dare il via a un cambiamento e il cambiamento in questo caso piuttosto cioè, articolato e, e certo, piuttosto è complesso. è importante, però noi abbiamo avuto anche il conforto di alcuni contribuenti che in effetti poi avvicinandosi al nostro modello 730 precompilato l'hanno trovato particolarmente semplice ed efficace. Ora, ovviamente poi si chiedono come inserisco le spese mediche piuttosto che magari se ho dei fabbricati che mi è stato segnalato ci sono situazioni particolari, però ripeto... Così come veniva compilato il modello 730 a mano e portato al CAF, alla stessa identica maniera si compila all'interno dell'applicazione. Poi L'invito è provate, provate. Eh, non arrendetevi ancora prima di iniziare no. perché eh, ovviamente come approccio è sicuramente sbagliato. Dicevamo dell'agenda, il eh, sito dell'agenzia delle entrate ha la voce agenda ecco, che ci indica proprio alcune date importanti. Tanto il, 15 aprile, il 15 aprile per, per, per cominciare a scaricare siamo partiti e quindi sono stati dati praticamente 15 giorni per poter visionare effettuando il download del, eh, del 730 precompilato. Insieme al 730 precompilato il contribuente trova anche un foglio informativo che riepiloga le informazioni che sono state inserite dentro quel modello 730. E quindi una parte di oneri, ad esempio i mutui, i contributi previdenziali, cioè tutto quello che sono state le informazioni pervenute dalle banche e dalle assicurazioni, nonché dagli enti previdenziali così come anche i redditi derivanti da fabbricati, fabbricati che possono essere non locati quindi fabbricati intesi per la sola rendita oppure magari fabbricati che sono stati locati quindi il contribuente troverà anche tutte le informazioni relative al numero del contratto di locazione che era stato registrato e quindi consente anche al contribuente rispetto magari a quello che aveva compilato l'anno scorso di effettuare una verifica, cioè i dati che ho mandato all'agenzia e i dati che mi ritornano dall'agenzia. E questo è importante eh, nell'ottica che dicevamo prima di, di, di confronto, di accertamento, e di, di, di maggior serenità. Ripetiamo, ne stiamo parlando alla fine di aprile con una scadenza che arriva diciamo, quasi alla metà di luglio, esatto, quindi con dei tempi luglio, sì, piuttosto quindi con dei tempi ampi. Allora, accettare, modificare, inviare la dichiarazione 730 all'agenzia delle entrate direttamente all'applicazione web dal primo di maggio. E dal poi qual è il di percorso? Maggio. Diamo un'occhiata anche all'agenda successiva, anche al momento successivo dell'agenda, anche se poi nei prossimi giovedì ci sarà occasione certo, per tornarci. Certo, perché poi man mano ritorneremo appunto sulle modifiche, anche perché magari i contribuenti hanno bisogno di capire come posso modificare, è preferibile che io inserisca un dato piuttosto che... Allora quindi dal primo maggio il contribuente può iniziare a fare le modifiche, bisogna tenere presente che il 16 giugno però è la prima scadenza per chi si trovasse a debito d'imposta e quindi deve effettuare i versamenti, chi è senza sostituto d'imposta perché il 730 è previsto anche per chi magari si è trovato in questo momento quindi nel periodo che va, andrà da luglio in avanti senza la possibilità magari di farsi addebitare sulla propria busta paga le imposte, può stampare direttamente dal sistema il proprio modello AF24 e versarlo addirittura online. Quindi può fare tutta questa procedura online, sì. quindi in maniera velocissima? In insomma. maniera velocissima, perché il sistema così come per ogni modifica ricalcolerà l'imposta in maniera che il contribuente si renda conto se effettivamente la modifica apporta la variazione che lui riteneva dovesse apportare, quindi è sempre un percorso guidato e sempre controllato nel senso che il contribuente ha la possibilità di verificare man mano le imposte come variano. A quel punto lì, se c'è un debito, il sistema gli genera anche l'F24, F24 che può essere pagato online con l'inserimento delle coordinate bancarie. Con una procedura piuttosto, piuttosto veloce quindi, sì. ecco come eh, si può accedere a questo nuovo servizio: servizio che anno dopo anno, nei prossimi anni, diventerà sempre più vasto e eh, anche più rassicurante, se sì. vogliamo, perché le novità a volte diciamo così, preoccupano un pochino, ma una volta che le si affronta poi danno una spinta nuova. Era no? il contribuente, era già un po' il tuo perché secondo me il contribuente, il lavoratore dipendente pensionato era già abituato a compilarselo manualmente. Quindi la differenza è solo lo strumento ma sostanzialmente il modello è Dalla penna è alla tastiera insomma sì. questa è la, la differenza sostanziale. Allora torneremo a parlarne poi giovedì prossimo ancora con l'Agenzia delle Entrate in Informe. Io intanto ringrazio Giovanna Lanzino che eh, ci ha Grazie nuovamente aperto l'agenda proprio sul nuovo 730 online. Buona giornata. Grazie, anche a voi. Facciamo una piccola pausa.